Siamo al nostro appuntamento, è un piacere poter dare indicazioni di quelle che sono le attività dell'amministrazione, stiamo continuando a lavorare sui cantieri del PNR, sono state fatte le aggiudicazioni delle gare e sono già partiti una serie di cantieri molto importanti. Sta andando avanti l'opera sul corso Avogadro di Quaregna, eh, si sta procedendo, avete visto con i primi lavori sul viale Garibaldi e quindi vogliamo e cerchiamo di eh, attuare i programmi dando il minor disagio possibile e quindi si procederà per lotti cercando di eh, non stravolgere mai la viabilità e dando così sempre opportunità di, di, di, di, di regolare vita, vita quotidiana. Combattiamo ancora con le bollette quindi stiamo ancora facendo tutta una serie di operazioni sul bilancio di previsione per essere vicini e per aiutare chi ha ricevuto queste indicazioni quindi chi ha necessità con i bandi che il Comune ha messo a disposizione in aiuto di un gran numero di famiglie bisognose con riferimento a questa brutta sorpresa che è Abbiamo avuto tutti dell'aumento dell'energia, dell del gas e, e quindi adesso eh, con una stabilizzazione speriamo proprio anche di risolvere tanti problemi, c'è stato l'interessamento con le riunioni degli amministratori di condominio, c'è stata una disponibilità, una scontistica e una modifica dei contratti, come amministrazione siamo fortemente impegnati a far sì che questo avvenga perché eh, ci rendiamo assolutamente conto che è una grande difficoltà per per tutti. Abbiamo una serie di iniziative che sono in corso con riferimento alla Volontà di rendere la città sempre più vivibile eh, con inserimento di nuove alberature e, e con piantumazioni e naturalmente ci apprestiamo non appena le temperature si presteranno anche a riprendere le fioriture eh, che in questo momento ne, sono state in qualche modo attenzionate con riferimento alla, alle temperature basse ancora nella notte. Quindi c'è tutta un'operazione che vogliamo eh, e che è già preventivata ci sono gli eventi, gli eventi della città, la, la domenica la Gran Fondo, la gara ciclistica, anche in questo caso abbiamo una modifica del percorso, cioè Piazza Cesare Battisti, Via Tasso, abbiamo fatto tesoro eh, degli anni scorsi quando questa bellissima manifestazione che porta a Vercelli eh, moltissimi atleti, moltissimi sportivi e moltissime persone da fuori, eh, però aveva creato difficoltà con la viabilità, quindi la modifica del percorso è proprio per mantenere questa bellissima iniziativa, ma eh, cercare, eh, cercando di non dare eh, disagio ai nostri cittadini vercellesi. Possiamo annunciare la delibera per la Mille Miglia che passerà eh, a giugno a Vercelli, anche in questo caso è un impegno importante, è una manifestazione storica che ci permetterà di vedere il, le più belle macchine storiche eh, con la tappa proprio a Vercelli, la Davanti a Sant'Andrea eh, ci saranno anche degli eventi collaterali e credo che sarà molto gradita da tutti gli appassionati. Stiamo lavorando e continuiamo a lavorare con riferimento alla. Ehm... Manifestazione delle frecce tricolori eh, che ci impegna moltissimo per tutti quelli che sono i piani di sicurezza e per eh, prepararci a un'affluenza di grandissimo pubblico a Vercelli e naturalmente dobbiamo lavorare per far sì che questo abbia oltre la gioia di un grande spettacolo per, per il, il Piemonte: saremo eh, noi e Torino solo ad avere nell'anno questa manifestazione. Eh, ma vogliamo che ci sia una ricaduta per il commercio, vogliamo che ci sia eh, una serie di iniziative collaterali, eh, stiamo lavorando molto per, per i parcheggi, per le navette, per fare in modo che eh, naturalmente tutta questa operazione possa svolgersi nel migliore dei modi. Segnalo sul sito un'importante eh, presenza di eh, tre bandi per gli over 45, eh, sul sito del Comune tutte le informazioni, un'occasione di lavoro, un'occasione importante che ci permette naturalmente di offrire eh, e, e di avere una possibilità lavorativa sulla nostra, la nostra città ci saranno da ricordare naturalmente le manifestazioni del 25 aprile eh, con la parte eh, di, di, di, di Piazza Camana, la, la messa, la deposizione delle corone dei fiori e naturalmente il ricordo di quei terribili giorni che hanno visto Vercelli eh, come punto in cui si è vissuto con drammaticità l'evento, ricordiamoci che nella Piazza Cesare Battisti il 25 aprile mattina si combatteva e si sparava, dove c'era il comandantur tedesco quindi le commemorazioni saranno eh, svolte in base al programma e, e sicuramente eh, molto partecipate eh, occasioni del nostro periodo eh, di, di attività grande, grande impulso per quelli che sono eventi culturali la, la, la presentazione dei libri alla fondazione eh, Cassa di Risparmio la, la la, la, il convegno al MAC eh, è di grande interesse, le serie teatrali. Avete visto Poretti, è, è grande occasione eh, di intrattenimento. Continuiamo a seguire i grandi progetti per la trasformazione della città con i piani del PNR e i progetti che hanno portato a ottenere i finanziamenti. Ma continuiamo anche in tutta quella che è l'attività eh, per la mostra di Manzù in collegamento all'apertura della Torre. Dell'Angelo, la volontà di creare un circuito che sia assolutamente messo a disposizione dei visitatori, con gli orari dei musei e delle Nostre Eccellenze Vercellesi, dalla San Cristoforo alle grandi opere di bellezza artistiche che possono essere visitate da coloro che vengono a Vercelli in questo periodo.